What's up, you guys? So today I'm here with my friends Lorenzo, Luca, Sara, Luisa, Henry Hi. and Stefano. Tonight we are going to do a game night. We go through a bunch of different and funny videos and games. I hope you will enjoy this video and see you at the end. Il gatto sul tetto che scotta. Il gatto sul tetto che scotta. Il gatto è sul tetto. Sei vicino. Il gatto sul tetto che scotta. E il gatto sul tetto che gioca. Il gatto sul tetto che scotta. Il gatto sul tetto. E il gatto tetto è sul tetto che... che scotta. Che scotta. Bravo. Sì sì sì, sì Sei lungo come la Quaresima. Sotto la capra, sotto. la panca... Sotto la panca, la pan, la capra Sotto la. Banca, la, campra, la campra. Sotto la panca la capra sotto la panca la capra Dilla giusta sotto la panca chebra crepa sotto la panca sotto la capra la capra campa sotto la panca la capra crepa crepa okay. yes. eh. enrico guida un santa fe che fa schifo eh? Guida un santa fe che fa schifo Guida? <ride> Enrico, guida una macchina che fa schifo Più o meno Guida un Guida una? Santa fe? Santa fe che fa schifo ah, eh. Enrico, Grande macchina! Ok, 5 animali con la C. Cane, cavallo, criceto. Stop! Sette città italiane. Vai. Pisa, Bologna, Carpi, Palermo, Stop. Roma. Non ci arrivato Sette tipi di piante. <ride> Ciliegio, castagno, banano. Eh, Papaia, manto, è possibile imita 5 animali. Pau, pau, miau, miau. Mu, cu, cu, 5 marchi di abbigliamento di Square, Dolce Gabbana, Armani, Colmar, Louis Vuitton, <ride> eh. Hollister, Albert Compri, Nike, Adidas. 7 razze di cane. Boxer, Golden Retriever, Pitbull, Pastore tedesco Jack Russell, Beagle e... Oh, <ride> non toccare il pavimento. <ride> Sette nomi di persone che iniziano con Alessandro, Alessandra, Alessio, Antonio, Antonia, Antonella, Antonella... Oh, Amma... Oh, Amma... Amma... <ride> <ride> 5 stati americani Oddio oh, questa non la saprei Sei che stati in America? Eh? Texas Oklahoma, Oklahoma California 5 yeah! posti da selfie <ride> Aiuto Via Non lo so le posti da selfie <ride> Ma <ride> cosa stai facendo oh. no no no no secondo me no no no no no no no no no no Io sento. Ah. Quella è. no un po'. no no no no no no no Dai, ah, sprega! Spray! Nooo! Io ho gli occhi gelati No, dai, la bocca! Mi mi No, vabbè, ora! Guarda sì stilpa, stai... Ti No, no, no, <ride> comunque alla fine sei bello eh un, un po basso. Solo lì perfetto come carino. no la chiudi anche, la sì, anche da occhio oh, la... perfetto perfetto un va. po' più basso adesso chiudiamo perfetto adesso passiamo al bar sembra un bike no un no. macchia no. no. no. no. no. no. no. Non valgono suggerimenti. Sì che vanno <ride> Ah, devi dare le labbra adesso. Oh. Te ho fatto io. Io ti ho dati tre, non va. No, no, No, cos'è? Smalto! No, no è no, l'eyeliner, brillantini! Brillantini! <ride> è un po' più su, è eh, che carino! <ride> Enrico con senza colpa No non bisogna prendere quello che hai fatto Fermati Fermati sei solo io mm. E questo è Lorenzo invece Lorenzo con i cavalli <ride> questo. Oddio Questo, questo è la Lu, la Lu Luisa vedi che mi avvelesta a te Non ridere arrivare, dai, ti Che Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio. No, ma guarda la testata! No, no, no. no. You sneeze in public when you sneeze at home. <laughs> Did you just touch me? Oh, yes, I'm very sorry. Don't ever <laughs> don't touch me. Oh, it feels <gasps> no is <laughs> way Okay, so we are here at the highway. We are going to go to expo.